Gossip Ilari Blasi ricorda anche dell'ultima partita giocata dal marito, ormai ex capitano della Roma, e del suo saluto con i tifosi. Rilasciando un'intervista alla rivista Oggi, Ilari Blasi riafferma il 28 maggio all'Olimpico è stata una giornata straordinaria, incredibile, non posso spiegare cosa sentivo. Avevo chiesto a Francesco di fare quel giro dello stadio da solo perché era il suo momento ma lui ha preferito avere accanto tutta la sua famiglia. E quindi io ho deciso che volevo essere per lui, che era emozionatissimo, triste ed impaurito, un punto fermo, una certezza. Ho provato a essergli utile e l'ho fatto come sono capace. Gossip ilari Blasi si racconta. Ilari Blasi continua a parlare del marito Francesco e della sua grande passione. Afferma questi ragazzi hanno una carriera strepitosa che però finisce presto. Lo sanno dall'inizio ma quando quel momento arriva, non sono preparati. Francesco è consapevole di essere stato un uomo molto fortunato ma dire addio al calcio, ha una passione che per lui è stata tutto per 28 anni, non è facile. Ne abbiamo parlato tanto. Io l'ho aiutato a capire che nei cambiamenti ci possono essere anche aspetti positivi, sta a noi vederli e saperli assaporare. Il resto deve farlo da solo. Quelladrenalina che ti sale dentro quando hai una partita è come una droga naturale da cui dipendi. È complicato rinunciarci ma solo lui può rielaborare tutte queste emozioni. Noi siamo la sua famiglia e gli stiamo accanto. Mi sembra di vederlo sereno ma è tutto in divenire, vedremo.